Allora, può essere banale come, come risposta, ma il corso è fantastico, è molto, molto, molto pesante, e fisicamente comunque ti provo fisicamente, però altrettanto eh, ti dà delle emozioni, un'esperienza comunque magnifica, mi è servito tantissimo perché Comunque hai, ti rendi conto quanto, quanto, quanto riesci a progredire con, con, con le tecniche, con, con anche un piccolo dettaglio quanto può essere utile per, per migliorare quella tecnica. Eh, sì, io, eh, è una cosa che se mi dovessero dire di rifarlo ci penserei due volte. Però è davvero un'esperienza unica. Lo stesso per me... Si entra che sei una persona tecnicamente e ne esci che sei tutt'altra persona. A livello tecnico ti chiarisci tutti i dubbi che hai sul club, insomma, sulle tecniche di base. E cambi anche un po' caratterialmente perché ti adatti ad allenarti con tante persone e logicamente si va più o meno d'accordo. Fortunatamente abbiamo trovato un gruppo molto solido, siamo andati tutti d'accordo. Gli, <ride> gli istruttori splendidi. Gli istruttori splendidi. Eh, esperienza veramente interessante dal lato fisico, sì. distruttiva sì, quasi. distruttiva. E... che si arriva all'ultimo giorno che ti portano a quest'apice sì. di stress che veramente eh, tiri fuori energie, non sai da dove. Sì, un metodo che io cioè, mi emoziona solo a, mi emozionava a, a, cioè, man mano che andavano avanti i giorni e sentivo le spiegazioni, sentivo, sentivo come ci chiedevano di. di ci dicevano no? di, di, fare, di, di, di creare appunto questo, questo, questi allenamenti, queste, questo metodo è, è emozionante, è un, cioè sono livelli di, cioè di, di, di professionalità estremi. Tra, tra l'altro un metodo che puoi trasferire anche in altri ambiti, Assolutamente. Non, esatto, non è esatto. un metodo che è solo per il drago, sì. questo metodo veramente lo puoi trasferire... E poi è bello e funziona, cioè le persone si, cioè, imparano, è vero, funziona, è, è, cioè, sono quei, quei punti che, che ti permettono di, cioè, di creare un, un ambiente incredibile, incredibile un metodo unico. Ce ne sono tanti che non hanno mai insegnato sì. si sono trovati di fronte a una classe di 20 persone a sì, insegnare, sì. tra l'altro, una classe che sapeva le tecniche, che <ride> no. imbarazzante. un po nonostante no. questo. C'è stato veramente un, un miglioramento. Dal primo giorno si entra che sei una persona e... Sì, sì, esatto, condivido pienamente il pensiero. Si, e, ti evolvi. man mano che passano i giorni e poi la cosa bella è che te ne accorgi. Ti accorgi l'evoluzione. Ed È, uh. è, è, un, è unico, bellissimo. Grazie.